Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e come avrete già sentito dall'altro video ehm, che ho pubblicato eh, mercoledì in questo video vi farò vedere cosa ho fatto nel video di Ark perché ho perso l'audio cioè si sente l'audio del gioco ma non si sente la mia voce adesso credo di aver risolto questo problema io Cerco sempre di fare delle prove prima dei video per vedere se l'audio lo sta registrando, però in questo caso io ho fatto la prova, l'ha registrato l'audio, quando ho aperto il gioco l'audio non l'ha più registrato. E... Ed è successo anche nello scorso video, che avevo fatto una prova, ha registrato l'audio, ma poi dopo non ha registrato l'audio che io stavo parlando. Comunque, adesso ho fatto un piccolo montaggio tutto quello che abbiamo fatto l'altro giorno ad arc tutto quello che ho fatto l'altro giorno su arc e così ve lo faccio vedere eh, qui ci sono io che do il nome al dilofosauro perché mi avevate innanzitutto lo, lo faccio salire di livello però voi nei commenti Innanzitutto è stato Red Harper, ma vabbè. Mi, hanno, mi avete consigliato di mh, chiamarlo Pistacchio. <ride> e vabbè, allora io l'ho chiamato così. E come potete vedere l'ho chiamato Pistacchio. E poi invece qua vi faccio vedere come si devono raccogliere le risorse qui faccio vedere se raccogli una pietra con il piccone riceverai più selce se lo fai con l'ascia otterrai più pietra ah comunque questa è una cosa detta tra noi tra parentesi se avete un um, samsung comunque un android adesso io non so se c'è anche sull'apple store però su android nel Play Store potete trovare Arc gratis per il telefono. Naturalmente non è bello come sul computer, perché è gratis e sul computer costa, mi sembra, sui 60 euro. E... Io l'ho preso per il computer perché è più bello, poi sul telefono io ho anche un mondo che gioco così tanto per piacere, ma non è niente di che. E comunque se volete giocarci è gratis. E poi così magari scoprite qualcosa che ancora io non so me lo dite Comunque Magari vi lascio anche il link in descrizione Così potete scaricarvelo Ehm <coughs> A cui uccido un dodo che poi sparisce E Vabbè Qui adesso ne devo uccidere un altro Perché l'altro era sparito Ehm vi faccio vedere che se lo prendi a picconate ti darà più carne. Se invece lo prendi ad asciate la carcassa ti darà più pelle. Qui invece adesso vi faccio vedere per il legno. Se prendi ad asciate la pianta ti darà più legno se invece la prendi a picconate ti darà più paglia poi invece vi spiego anche che per la raccolta delle fibre e delle bacche l'unico metodo è usare le mani poi qua invece vi spiego un'altra cosa eh, vi dico no? quando eh, bloccate gli ingrammi cioè dovete scegliere che in prendere, non scegliete mai le armature, perché, o almeno non quelle, di, quelle iniziali di stoffa, perché le trovate ovunque, quando uccidete qualcun, qualche mini boss, le trovate che comunque si uccidono abbastanza spesso, tipo adesso non so se è proprio un boss però, ad esempio prendiamo il sarco, il sarco è un, una specie di... Eh, il coccodrillo che ha tanta vita ed è pericolosissimo quindi vi ucciderà se non siete molto bravi come me eh, comunque eh, quando lo uccidete troverete delle armature oppure negli approvvigionamenti cioè negli airdrop li trovate anche come vi faccio vedere qua ho trovato tutto il set dell'armatura e vi dico non dovete sempre andare a prenderlo oh, vabbè qua io apro le opzioni ma vabbè e anche quando uccidete i raptor che nel primo video ci avevano ucciso perché sono molto pericolosi e poi dopo vi spiego anche adesso vi faccio vedere che rimane uno slot vuoto in quello slot lì ci deve mettere lo scudo adesso ecco adesso invece catturiamo un opterodattilo vi spiego che il miglior metodo per catturare un opterodattile è usare la bola che è quell'oggetto che sto usando io adesso che praticamente li, li impedisce di volare via e, quindi poi dopo io adesso lo prendo ammazzate e, e così poi si addormenta faccio andare un po' avanti ecco si è addormentato infatti stordito io li metto della carne dentro e poi abbiamo in questo episodio abbiamo anche avuto bisogno dei narcotici perché quando eh, il livello di stordimento questo qua viola diventa basso e non siete ancora arrivati al 100% bisogna dargli dei narcotici che così li impediscono di svegliarsi e vabbè mettiamo ancora un po' avanti Qui invece l'avevo catturato mentre stavo facendo delle cose, e innanzitutto vi chiedo anche di, di dargli un nome, perché non, come sempre non ho scelto il nome per l'opteranodonte, che è una femmina, quindi eh, dategli un nome da femmina. E... Va bene, comunque credo che il video adesso finisca così. E... Cosa c'è ancora da dire su ARK? Allora, probabilmente registrerò altri video, non so. Se saranno poi come questo, che si bugga l'audio. E quindi spero di riuscire a, a fare dei video un po' più decenti. Comunque vi chiedo sempre, perché poi nessuno mai mi risponde. Devo, ehm... cioè rispondetemi almeno con un sì o con un no. Devo mettere i cheat, cioè diciamo eh, velocizzare, il cioè, mh, velocizzare lo scorrimento dei fatti perché si può velocizzare tutto perché, come vedete, i livelli vanno molto eh, lentamente e si possono velocizzare queste cose dai comandi e io posso farlo ed è molto facile, ma poi non so se voi sareste d'accordo neanche per non fare video troppo lunghi. Cioè, non fare una serie troppo lunga. Comunque, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, anche se è un po' corto, e ciao!